solleciti per le cose di questo mondo perché perché sta per arrivare il regno di dio e il regno di dio vuole i suoi più fedeli più fedeli discepoli noi remo sul pezzo cioè eh, che, non, che non si, si disperdano le, le energie mentali e fisiche in cose per le quali ci pensa dio e allora cominciamo dal versetto 33 dice vendete ciò che avete e questo non è rivolto a tutti ma solo a loro e sono i suoi discepoli lo ricordiamo sempre perché eh, al versetto 22 l'altra volta avevamo parlato dei suoi discepoli, quindi andatevi a rivedere la prima parte eventualmente se non, non l'avete vista, vendete ciò che avete e datelo in elemosine in tzedakah, qui ci sono tantissime alakot eh, et, etan, eh, nella Mishnah che per essere eh, perfetti e essere pronti per, eh, per l'Olam bisogna dare in Zedacà. Fate di borse che, e, e, che non invecchiano, quindi sono diciamo è una dotazione che serve... La borsa chi l'aveva? Allora la borsa era la dotazione dello scriba, quindi Gesù qui implicitamente, ma in altri brani in maniera esplicita, dice che ci saranno degli scribi, dei dottori e degli scribi per il regno di Dio il regno dei cieli è l'accettazione dei, dei mitzvot, l'accettazione di, di, di, di fare Shachrit, Mincha, eh, Arvit, lo Shema, la Kedushah, sono tutte le grandi orazioni che, eh, le tre più grandi orazioni che contraddistinguono e distinguono la, la, la giornata ebraica chiamata così, chiamata così. Qui invece sta proprio parlando eh, l'avvento del regno di Dio e il regno di Dio eh, passa attraverso la mediazione dei discepoli di Cristo. Infatti dice, vendete, datoli, fatevi borse che non invecchiano, quelle degli scrivi, e un tesoro inestinguibile nei cieli, dove i ladri non arrivano, la tigliuola non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà il vostro cuore, che non è un sentimento, l'abbiamo detto più volte, è la sede delle decisioni. Quindi se noi siamo polarizzati per il denaro, non possiamo essere polarizzati, perché il cuore l'abbiamo lì, ma non che sia sbagliato, però per i discepoli diventa un peso inutile che li rende inabilitanti a fare quello che devono fare per il regno. Ed è così vero quello che, che, che vi dico perché c'è l'altro comando, il versetto 35. Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Questo è un po', insieme alla borsa a tracollo dello scriva, questo è un po' l'immagine, l'icona dell'uomo di Dio a tempo pieno, cioè di colui che è stato chiamato a una sequela più intima, totalizzante per il regno. Uh, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze ecco, questa similitudine oggi noi non l'abbiamo più perché nella nostra cultura non si fanno i kidushim e poi i nessuyim e poi nei nessuyim che è la parte dove c'è la, la, la, la, la cupà quindi le, le, che viene simbolizzata da, da quel baldacchino no? quando ci si sposa, si fa il rito finale del matrimonio, ma la cupà è proprio la, noi potremmo dire la casa e la camera nuziale dello sposo normalmente c'erano i paraninfi anzi ci sono i paraninfi ecco che eh, bisogna aprirgli subito appena arriva e bussa e beati qui c'è una beatitudine importante oltre alle otto che ben conosciamo del Vangelo di, di, di Matteo beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà belli svegli perché dice in verità vi dico si cingerà lui le vesti ecco il paradosso il paradosso del banchetto del Regno di Dio il paradosso è questo cioè tu hai vegliato e faticato e sei stato sveglio tutta notte ma quando arriva ma non per fare la spaghettata di mezzanotte, quando arriva lo sposo con la sposa e qui vedete interessante perché i servi eh, sono i discepoli suoi, i dodici discepoli eh, e non solo loro ma comunque che rappresentano Israele, Israele come popolo e dice lui si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola questi servi e li servirà lui. Quest'immagine del servizio noi la ritroveremo, perché c'è un po' di apparentamento tra Giovanni e Luca. nel capitolo 13 di Giovanni, dove non esiste Eucaristia, ma nell'ultima cena c'è lavaggio dei piedi. Ed è Gesù che si veste come un servo per lavare i piedi. Ma vedremo questa simbologia quando arriveremo nel quarto Vangelo. Però è interessante questo richiamo lucano perché l'immagine che farà sedere lui a tavola e passerà a servirli è tipicamente di matrice sacerdotale bypassata da Luca. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, che sono gli orari che Gesù stesso ha detto quando, per il suo ritorno, secondo o terza vigilia, calcolando che il tempo come lo calcoliamo noi è diverso da come lo calcolano ancora oggi i figli di Israele, e li troverà così, beh, beati loro, beati loro, è, è un... Beati è, l'invito a entrare in questa realtà no, del regno di Dio, perché ripeto, il regno dice un'altra cosa. Sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa, allora anche voi tenetevi pronti, sta parlando i discepoli, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E poi vedremo cosa chiederà Pietro nella prossima puntata. La figura del figlio dell'uomo. La figura del Barnashah, ed è il regno del Barnashah, che ogni tanto è citato, viene il figlio dell'uomo nel suo regno, cioè nel regno del Barnashah, coincide in parte col regno di Dio, ma non è soltanto, in... è, diciamo è sovrapponibile, perché? Perché il figlio dell'uomo, questo, questo che vi dico lo richiamiamo da tutta la letteratura, diciamo, coeva all'epoca all di Luca e non solo di Luca, diciamo di tutti gli evangelisti, ha una funzione, questo figlio dell'uomo, sicuramente all'interno del regno di Dio, del vegliardo noi diciamo, no? sempre secondo Daniele capitolo 7, che è un po' la, la matrice di questi testi, eh? ma non solo perché ci sono altri testi ancora più antichi di Daniele che parlano, trattano del figlio dell'uomo, ma ha funzione di giudizio, quindi è una funzione, noi potremmo dire, di, non, non uso il termine messia perché non sarebbe corretto, però di Dio stesso in sembianze umane che a un certo punto chiede conto di ciò che non è stato fatto all'interno del regno di Dio e quindi una volta che arrivi il regno di Dio il figlio dell'uomo ha una funzione, noi potremmo dire, permettetemi il termine, di potere esecutivo. Potere esecutivo. Il potere legislativo lo lasciamo nelle mani del, del Vegliardo, ma il potere esecutivo e potremmo dire anche il potere giudiziario, se vogliamo fare questa questa anacronistica, anacronistica clamorosa anacronistica, eh, identif identificazione tra le nostre, il nostro modo di, essere, di, di vivere e di essere governati e, e, e quello di, del, regno, del regno di Dio. Però il figlio dell'uomo ha questa funzione, perché è lo stesso figlio dell'uomo che va in croce e muore, ma qui è, è quello che poi quando viene eh, metterà i suoi a comandare, quindi si identifica con il regno di Dio, ma il regno di Dio è una realtà onnicomprensiva, perché Perché partecipano al regno di Dio anche persone che non sono direttamente di pertinenza del, del, del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo guarda a Israele, guarda a Gerusalemme, la città del trono, la città, diremmo noi, del gran re, no? Parafrasando testi biblici e non biblici. E quindi il Regno di Dio è molto più, lasto, è molto più lasco, è molto più lasco e, e gli interventi, e, e quello che vedremo di Pietro dopo, del, del figlio dell'uomo, sono interventi innanzitutto di vittoria sui nemici di Israele, questo è il primo punto. Secondo punto, ci sono anche dei comunque dei salvati, anche tra le altre etnie, pur essendo sempre il figlio dell'uomo quello, quello che salva. Terzo, ultimo e non ultimo, forse la cosa più, più importante, ti chiederà conto ai figli di Israele come, quando e se perché, eventualmente non, hanno accettato prima il regno dei cieli su di loro, quindi hanno rigettato il gioco del regno. Secondo, perché non hanno accettato il regno, il regno. Di Dio, terzo perché non hanno accolto il figlio dell'uomo con tutte le profezie e tutti i servi che lui avrebbe mandato e ha mandato nel corso dei millenni. La prossima volta vedremo ehm, le obiezioni di Pietro a questa cosa, perché perché ehm, queste alla cotta vengono date proprio ai discepoli e voi sapete, l'ho detto la volta, la volta scorsa, Pietro, Giacomo e Giovanni, i 12, i 70, fino ai 500 fratelli che erano diciamo più vicini al Signore, sono stati testimoni col sangue della resurrezione di Cristo e da Lui hanno tutta questa autorità. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima, ciao!